Da parecchi anni i dati disponibili sull'andamento degli infortuni professionali confermano che l'80% di essi è dovuto ad errati comportamenti umani e soltanto il 18% è determinato da cause di natura tecnica, mentre il restante 2% è attribuibile a fattori casuali e imprevedibili. Conseguentemente è indispensabile agire sui comportamenti umani errati, che possono causare incidenti e infortuni, favorendo l'assunzione di comportamenti corretti e sicuri. Strumenti efficaci a consentire il raggiungimento di questo importante obiettivo sono l'informazione, la formazione e l'addestramento. Il Decreto Legislativo 81 del 2008 Dispone che l'informazione e la formazione debbano riguardare tutti i soggetti del sistema di sicurezza aziendale. In particolare sono destinatari di formazione il datore di lavoro e il dirigente, il preposto, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza gli incaricati alla prevenzione incendi e dal primo soccorso e soprattutto i lavoratori.